Naviganti, bentornati, 37 ⁇ esima puntata delle colonne d'Ercole. Beh, se non conoscete la musica che abbiamo appena ascoltato probabilmente avete sbagliato canale, se vi interessa quelli, i canali che parlano di gattini, di cucina sono qui a fianco. Qui parliamo di cinema e nella fattispecie parliamo di colonne sonore, quindi di musica applicata per i film. Il film che, di cui parliamo oggi, beh, credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni, stiamo <coughs> parlando notamente di, di profondo rosso. È un film che ha avuto un successo non solo, eh, non solo enorme in Italia. Pensate che incassò i tempi 4 miliardi solo, dal, solo dal, dalla, dal, dallo sbigliettamento della sala. Insomma, e considerate parliamo del 1975, erano, erano gran bei soldi, eh, ma, non solo, ma non solo perché fu un successo mondiale. Fu un successo in, in, in Germania, negli Stati Uniti, in Francia, in Giappone. Con la particolarità che. In Giappone uscì dopo Suspiria che, che di qualche anno dopo, di due o tre anni dopo sono sbagliato Suspiria, ma Profondo Rosso uscì dopo il Suspiria il Suspiria è stato un successo talmente forte che Profondo Rosso fu chiamato Suspiria 2. Anche se poi insomma con storia non aveva ovviamente nessuna, nessuna correlazione. Allora, facciamo un piccolo passo indietro per raccontarvi di questa colonna sonora e del rapporto che c'è stato fra i, i, il, meglio, i compositori e il regista. Chi è il Deus Ex Machina questa, questa volta? Ovviamente è lui, Dario Argento. Dario Argento eh, aveva già fatto tre film prima di Profondo Rosso, quattro tecnicamente, nel senso che eh, tre sono stati eh, quelli come dire del, thrill, del genere thriller che poi è iniziato a sfociare nell'horror proprio con Profondo Rosso e arriver, arriverà a completa, a completa definizione di horror, vero e proprio, con suspiri appunto. Eh, però aveva fatto anche un film che non c'entrava nulla con l'horror o col thriller e ne, e ne vedremo anche più avanti Allora, per i primi due film, cioè L'Uccello del Piume di Cristallo del 1970 e Il Gatto Code del 1971 eh, Dario Argento si avvale della collaborazione, indovinate di chi, di Ennio Morricone naturalmente Che fa il, come dire il suo... Eh, che fa il suo lavoro in maniera mh, tradizionale nel senso che, che propone una, mh, una score assolutamente orchestrale anche se, come spesso capita una produzione di Morricone di quel tempo che comunque Morricone veniva anche da una, una scuola di sperimentazione insomma, non, non era il compositore che, che scriveva solo colonne sonore orchestrali necessariamente melodiche o necessariamente tradizionali ecco, spesso si avventurava anche in diverse sperimentazioni Ehm, vengono fatti questi due film che sono degli ottimi successi ma per il, il terzo film che è Quattro Mosche e Voluto Grigio il 1971 eh, Dario Argento vuole qualcosa di più ehm, comincia a pensare che ci voglia una matrice più rock per, per, questi, suoi, per questi suoi film e addirittura vorrebbe ingaggiare i Deep Purple niente po di meno che i Deep Purple eh, che in quel, nel, nel, nel 1971 erano all'apice del loro successo Vedete presente che erano appena Abbiamo appena um, eh, fatto uscire due pezzi, due pietre miliari della, della storia del rock come Machine Head, dove c'è la famosa Smoke on the Water, eh, e In Rock. Quindi sono un gruppo al, um, al, all'apice della, della propria notorietà. Eh, ma è stato a un problema contrattuale perché il contratto che aveva fatto con la, casa, con la casa di produzione cinematografica prevedeva che avrebbe dovuto ut utilizzare un, un, un compositore italiano e quindi questo progetto, questo progetto che di Purple non va in porto Dario Argento quindi ritorna sul progetto originale cioè di far fare la corona sonora di quattro mosche di veluto grigio a, a Ennio Morricone che la fa in una maniera ancora più come dire, mh, più sperimentale rispetto, a, rispetto alle precedenti, utilizzando sempre l'orchestra e anche alcuni suoni elettronici in maniera appunto, eh, una maniera che strizzava molto l'occhio alla sperimentazione che si, faceva, che si faceva in quegli anni. Eh, il lavoro viene fatto, ne siano tutti soddisfatti, però Dario Argento c'è sempre sto tarlo, sto tarlo che lui voleva un, fondamentalmente una colonna sonora più rock, ecco diciamo così. Per cui quando arriviamo al 1975, l'anno in cui viene girato a Profondo Rosso, l'Argento riparte all'attacco. Non solo, fallito anni prima l'ipotesi di Purple, qui parte addirittura con un gruppo ancora più famoso, niente proprio di meno che i Pink Floyd. E chiede ai Pink Floyd di scrivere la colonna sonora. Ma i Pink Floyd sono impegnati nella, nella realizzazione di un loro album e gentilmente ed educatamente declinano. Allora, I più attenti avranno notato che fra quattro moschi di veluto grigio che nel 1971 e Profondo Rosso che nel 1975 passano quattro anni, un periodo in cui eh, per i tempi era insolito che non si facesse niente, anzi cioè, oggi tra un film e l'altro <ride> per un regista è un tempo assolutamente assolutamente normale, addirittura breve in certi casi, insomma, però per i tempi, tenete presente che il 1971 della gente ha fatto due film, Il Gatto a Nove Code e Quattro Moschi e Voluto Grigio, quindi poi far passare quattro anni il film successivo sembra strano, perché, perché succede questa cosa? Perché in mezzo c'è un altro film in effetti, il 1973, che si chiama Le Cinque Giornate, di cui vediamo qui, eh, di cui vediamo il, qui il poster, eh, che però come dire, non è quasi riconosciuto nella, nella discografia, nella, nella filmografia di Derragento, perché non è un film thriller, anzi è un, è un film con ambientazione storica, tendente addirittura, tendente addirittura alla commedia. Allora, la colonna sonora di, questa, di questo film, 1973, 5 giornate, l'aveva composta Giorgio Gaslini, che vediamo in questa foto. Giorgio Gaslini è stato un grandissimo musicista, io ho avuto il piacere di conoscerlo, beh, insomma, tanti anni fa, quando io ero studente, lui era già anziano, anche oh, quantomeno i, i miei occhi di ragazzo lo vedevano anziano, magari poi non era neanche così, non era neanche così, così anziano, insomma, però io direi insomma, che a occhio e croce, insomma, i 65 più o meno li aveva, li aveva superati, quindi ai miei occhi sembrava, sembrava anziano. Ehm, ed è stato un grandissimo musicista, è, è noto per la sua, come dire, per il fatto di essere stato un famosissimo pianista di jazz ma è riduttivo pensarlo solo a, a, a, come, come musicista jazz innanzitutto per cui aveva fatto anche il conservatorio aveva ben sei diplomi, in, eh, diplomi di conservatorio quindi uno che aveva anche una fortissima preparazione, preparazione classico-accademica poi però era stato uno dei primi in Italia già ai tempi del fascismo quando ovviamente il jazz venendo dall'estero non è che fosse visto... Con grande, con grande occhio benevolo era stato tra i primi a suonare jazz in Italia, quindi poi per questo la sua, la sua fama in Italia e in tutto il mondo eh, è riferita fondamentalmente ai suoi concerti come pianista jazz. Tenete presente che lui ha fatto più di 4.000 concerti nel corso, nel corso della sua vita, quindi tantissimi ovviamente, eh, per capirci, eh, ci sono pianisti molto molto noti che ne hanno fatti la metà o un terzo, eh. ecco, insomma, quindi comunque... Tenete presente che erano anni in cui, nel 1975, lui suonava talmente tanto che aveva poco tempo per comporre, eh, addirittura erano a metà degli anni, degli anni 70, più di cui stiamo parlando, Galtinier arrivava a fare 200 concerti all'anno, capite che 200 concerti all'anno in giro per l'Italia e per l'Europa, eh, voleva dire praticamente un concerto un giorno sì e un giorno no, considerando che il giorno no poi serviva per il trasferimento da... Da una, città, da una città a un'altra, molte volte c'erano viaggi aerei, insomma, insomma, località distanti, quindi insomma, non era, non era certo semplice. Poi in quella situazione, chiunque ha, ha avuto un'esperienza di, di live tour sa com'è difficile all'interno poi di, di, di un tour, soprattutto di, di tante date, insomma, mettersi, concentrarsi su altri, su altri, su altri progetti in più la colonna sonora, perché un conto è se uno scrive una cosa per sé, una canzone, una musica non legata necessariamente a un'immagine, teoricamente nel momento in cui ha un pianoforte o il suo strumento, può fare questa quest operazione praticamente, praticamente in qualunque luogo al mondo, purché abbia il tempo per farlo. Ma il film no, perché il film bisogna, ai tempi poi, non è che si mandava il file come oggi, c'erano ancora le, le pellicole, bisogna andare a vedere il montaggio, c'erano ancora le bobine, insomma, era un procedimento che chiedeva di essere sul loco. Tanto è vero che, siccome appunto la collaborazione con Gaslini era andata bene per le 5 giornate, quando il Dario Argento gli propone di scrivere le musiche di Profondo Rosso, gli dice, guarda, va bene, però tieni presente che io ho solo 4 settimane, perché ho insomma, questo piccolo spazio di tempo tra, tra la fine di un tour e l'inizio dell'altro tour, posso rinunciare a qualche concerto, eh, ma più di questo, più di questo non, non sarò in grado di, di, di darti come disponibilità. Quindi già il tempo era poco, 4 settimane, che si restringono ulteriormente perché a causa non eh, di, di gaslini ma di alcuni ritardi della produzione sul doppiaggio eccetera eccetera, lui in realtà si troverà con poco meno di 3 settimane per scrivere la colonna sonora. Però insomma era professionista solido e musicista sicuramente estremamente preparato e estremamente capace, scrive la, la, la, sua, la sua colonna sonora e... Finita la quale praticamente si riprende i suoi giri, i suoi tour. E non voglio dire che non se ne preoccupi più, ma insomma il tempo che aveva a disposizione quello era e quello aveva messo, e quello aveva messo a disposizione del film. Eh, Dario Argento, questo giro, non è contentissimo della, della, della colonna sonora. Eh, sono alcune cose proprio che, che non gli piacciono, altre che non, che non gradisce e continua a insistere e continua a insistere con la sua idea di avere un gruppo diciamo rock che possa scrivere, che possa scrivere la colonna sonora o quantomeno dare al, alla colonna sonora quel, questo sentore di un qualcosa di più moderno possiamo, possiamo dirlo. insomma. Quindi si rivolge a Carlo Bixio che era stato un grande produttore cinematografico e, e, e televisivo e soprattutto anche un grande, un grande editore scomparso pochi anni fa, eh, ribadendogli l'idea di, eh, di avere un grosso gruppo, appunto si parlava di Pink Floyd addirittura, i costi sono ovviamente <ride> proibitivi esorbitanti per una produzione comunque grossa sicuramente, insomma non è una, una, una produzione piccola, però insomma e mettere a budget di far venire un gruppo di rockstar eh, da lontano dal da, da, da Regno Unito o, o dall'America o da dove, dove si trovasse per, per farla fare la colonna sonora insomma diventava veramente un'ipotesi veramente complicata allora cosa si è fatto si cerca di, di giocare in casa e viene proposto a Dario Argento di ascoltare un gruppo di giovani, di giovani musicisti italiani un gruppo si chiamava i Goblin Ehm, che suonavano un, un rock progressivo come andava molto in quegli anni eh, molto eh, afferente a quello che facevano gli Yes o i King Crimson o gli Emerson e Palmer eh, o altri gruppi insomma, della scia prog internazionale ed erano un, un gruppo quindi un gruppo capitanato da Claudio Simonetti alle tastiere ehm, tra filo tra l'altro del, del grande Enrico Simonetti e da Walter Marino Maurizio Guarini Massimo Morante e Fabio Pignatelli erano un gruppo di, di, di ragazzetti poco più che ventenni, tutti eh, venivano tutti comunque da, da studi classici, insomma, quindi avevano tutti uno, anche loro uno, una solida, una forte preparazione sia tecnica che, che, che accademica, eh, viene fatto ascoltare appunto ad Eragento un demo fatto da questi, da questi ragazzi, e Eragento dice, beh, insomma, considerando che erano come dire il ripiego i Pink Floyd, non sono male, proviamo a lavorarci ma l'orologio corre naturalmente, quindi i ragazzi vengono chiusi per tre giorni in uno scantinato dove lavorano giorno e notte per es es eseguire, per realizzare una serie di pezzi che poi fanno ascoltare a D'Argento che li ama particolarmente, Nella, in special modo <coughs> il tema che diventerà poi il tema famoso di Profondo Rosso che avete ascoltato all'inizio che poi ascolteremo ancora, ancora dopo. Eh, qui poi si crea un problema anche <coughs> di gestione del rapporto con Gaslini che... Nel frattempo aveva anche un po' litigato con Dario Argento, insomma, per cui aveva mollato un po' la composizione, eh, non aveva scritto altri pezzi che servivano, mh, è dovuto ripartire per i suoi tour, insomma, quindi il rapporto si crea, si crea insomma, un po' un, una piccola frattura. Eh, oltretutto, se poi noi guardiamo sui titoli di del Finch, c'è scritto musiche originali Giorgio Gaslini, eseguite dai Goblin, Cosa che è vera, ma con una serie di distinguo, nel senso che eh, c'è una parte di musica scritta effettivamente da Gaslini, soprattutto quelle diegetiche. Le diegetiche sono, per chi non fosse familiare col termine, quelle che ascolta eh, l'attore sulla scena. Esempio, se un attore accende la radio e sente una musica, quella è una musica diegetica, quella che il personaggio che, il personaggio che lui sta interpretando ascolta. Siccome il protagonista del fronte Rosso è un pianista jazz, quindi spesso suona suona il pianoforte, quella è musica diegetica, quella musica scritta Giorgio Gaslini, unitamente anche alla famosa canzoncina, vi ricordate la canzone la famosa canzoncina la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la poi ci sono degli altri pezzi di gaslini eseguiti effettivamente dai Goblin. e In questo senso, come dire, quello che c'è scritto eh, sulla, sulla, sul titolo di testa risponde a verità. Ma poi buona parte della colonna sonora è in realtà scritta dai Goblin. E Capite che è un po' curiosa la situazione, è un caso, non so se unico, ma sicuramente raro, in cui ci troviamo una colonna sonora scritta da una persona e poi il tema principale che c'è nella colonna sonora e per cui poi il film di Entra Famosissimo non è stato scritto da questa persona. No. È un caso veramente, veramente insolito. Sta di fatto che questo film segna la prima e ultima collaborazione tra Gaslini e Del Regente, invece comincia con, con Del Regente una, una lunga collaborazione eh, con i goblin che nella formazione con Claudio simonetti eh, o con Clau o Claudio simonetti da solo senza i goblin faranno addirittura 14 colonne sonore se la memoria non mi, non mi inganna di film del ragento quindi una buona parte un paio di altri le, le farà ancora morricone insomma comunque inizia da lì una collaborazione che durerà tanti tanti tanti anni eh, inutile dire che il successo del film è secondo solo il successo che, che, che è il brano che diventa un brano famoso tutto il mondo, pensate che in Italia restò in classifica 52 settimane, cioè un anno in classifica, chiaro, non altri tempi, tutto quello che vogliamo, ma vi rendete perfettamente conto del, del successo, del successo che, portò, che portò ai Goblin questo, questo brano, Goblin che ancora oggi non per niente fanno con una formazione diversa, attualmente sono ancora un paio di elementi di quello generale, poi gli altri sono stati sono stati sostituiti, sono, stati, sono alternati con altri Session men e così via, fanno ancora oggi i turni mondiali e, ed eseguono ancora tantissime loro musiche, in particolare quelle che li ha resi celebri e credo anche immortali, Profondo Rosso. Allora Dario Argento in diverse interviste ha dichiarato che lui aveva detto ai Goblin di fare un qualcosa sullo stile dell'esorcista che era stato solo i due anni primi, 1973, e che con Tuber Bercy ha avuto un, un, enorme, un enorme successo. A proposito, se vi interessa la puntata che ho fatto, l'esorcista, vi lascio il, il link in descrizione: qui sotto, se siete su YouTube, quassù, se siete su, su Facebook. E eh, in effetti, devo dire, insomma, che c'è una certa affinità tra due pezzi non voglio assolutamente dire che ci sia stato un, un plagio o qualcosa del genere perché assolutamente la cosa non è vera però alcune come dire il mood sicuramente il mood sicuramente è quello anche se poi Profondo Rosso rispetto a To Be Bells è un pezzo se vogliamo più rock più, eh, più aggressivo ecco più, meno, meno subdolo di com'è di come è Be Bells ehm um, però, ripeto, alcune affinità ci sono, beh, quella più banale sono le stesse tonalità, la minore, eh, ma quella invece più interessante è che si basa sempre su note ribattute e sul cambio di tempo e lo spostamento degli accenti. Se vi ricordate, in, in Cibara si abbiamo visto che erano battute di, eh, due battute di 7 ottavi e una di 9 ottavi, qui invece in profondo rosso abbiamo una battuta di sette quarti due battute di quattro quarti sempre con gli accenti, con gli accenti spostati mm. ascoltiamo un attimo ve registrata la registrata qui l'ascoltiamo la insieme ecco qui siamo una battuta di sette quarti che si alterna con due battute di quattro quarti sempre però con un ritmo ternario mm. Molto bella linea del basso che contrappunta molto bene quello che fa il canto. Qui entra quel suono... Vi ricordate che veniva utilizzato quel synth che questo sì, oggi come suono un po' datato, eh? L'idea proprio di quel synth che veniva dagli anni 50, dal termine addirittura, che è questo. Che super forte, non si sente. Però vi ricordate qual era il suono, no? che veniva utilizzato, quello ui, ui, ui. qui inizia la fase di transizione. Che va su un pedale di tonica, con tonica, settima di quarta specie, settima di terza specie, settima di settima specie, e ancora ripete, dalla, dalla tonica. Per cui che dire, che dire, una musica leggendaria, una musica immortale che viene eseguita da, da quasi 50 anni e sono sicuro che verrà eseguita ancora almeno per altrettanti. Cari naviganti, spero che la puntata vi sia interessata, se volete lasciate un like o iscrivetevi al canale, vi aspetto alla prossima.